se mi vedete stressato è perché è la diciottesima volta che registro questo video ok? e ciao ragazzi sono 26 oggi sono qui per... perché... stai zitto oggi dovevo. era il giorno che doveva uscire il mio video e mi stanno arrivando le notifiche per ogni singolo movimento ogni singolo anche minimo cambiamento che fa la mia connessione quindi... Ehm, ora l'ho messo in silenzio del telefono bah, comunque oggi vi volevo mostrare tre miei programmini anche se qui ci sono quattro icone allora vi spiegherò subito adesso comunque allora qui c'è un file python c'è un file python qui c'è un html eh, il mio sito fa schifo e qui c'è un cmd eh, c'è un punto cmd voi sapete cos'è un punto cmd penso che o punto bat è praticamente un file che eh, qui, mettendo dentro dei comandi ehm, vi, eh, cioè tu puoi eseguire dei comandi eh, lanciando questo file volendo eh, un, nel prossimo video vi mostrerò o in un video prima comunque vi mostrerò vi, vi, mostrerò, vi avrò già mostrato non lo so quando caricherò i video il, um, il um, come si crea un file .cmd o .bat stessa cosa ma adesso andiamo ad aprire il file .python. eccolo aperto anche spostato l'inquadratura ehm, inserisci il tuo nome utente ora io ho creato questo programma non vi darò mai il codice non vi darò mai il mio programma e lo, lo, piuttosto lo butto via lo brucio uso la USB killer sul mio computer con dentro questo file no, magari l'ultimo non lo facciamo però ok perché eh, questo programma può essere malevolo o benigno perché alla fine non fa niente alla fine cioè ti chiede il non utente io posso mettere ciao per esempio che qui aspetta che sposto aspetta, aspettate sposto l'inquadratura ecco, metto qui e sposto pure qui Eccolo qui e Qui Io non voglio dire yeah, Viva i ladri Viva i ladri Non voglio dire questo Però Ho creato questo programma per farvi vedere Che è semplice crearlo in python Dunque io lo so fare Alla fine e vabbè Volevo mostrare le mie conoscenze Ma non vi darò il codice Sorgente Non vi darò nemmeno il Praticamente un malevolo, una persona cattiva, vi può inviare un file se voi lo lanciate, che vi registra tutti i, i, i, i tasti che premete sulla tastiera. Per esempio, lui ha visto che io ho schiacciato YouTube e ci sono anche dei programmi, io ne conosco un paio, non li citerò, non sono così cattivo. E, mm, che possono praticamente anche danneggiare anche il vostro computer quindi io non mi prendo la responsabilità di niente io creo il programma voi non, non, non vi dirò il mio codice voi non fate le persone cattive che ve lo mandate i vostri amici uh, adesso apri questo dai dai dai dai davanti ai suoi occhi che poi vi rischiate, vi rischiate tantissimo di prendervi una scarpata tra capo e collo dal vostro amico quindi state attenti quindi mettiamo che il mio non utente sia sia uh, danny26 trattino ma eh, no, aspetta dai danny26 la password è my eh, aspetta yeah. Aspetta, oddio, devo mettere una frase che vada bene. Se ti iscrivi, ti adoro. Ti ringrazio. Vedete, ora il mio il mio computer, mettiamo che la password sia questa qui. Aspettate un secondo. Andiamo a cambiare la password? No non sono così cattivo oddio ho rotto tutto bisogna di aver rotto tutto vabbè però mh, la, la reazione di questa persona quando eh, il computer gli, sarà, gli viene hackerato magari una persona che ha un po' più comp di competenze di me io vabbè sì ce ne ho un po' di competenze ma non così tante la sua reaz eh, reazione che quando poi scopre ehm, che magari un suo selfie con un autografo che si è fatta fare da la persona più milionaria al mondo viene rubato nel senso la sua razione tipo questa Questa tipo, tipo che spacca la testa sul tavolo Quindi è un disastro per quella persona lì cos'è che può fare a parte stare più attenta ma da un momento che il file online Oddio è andato su uno segnale del gato Aspettate una volta che è andato su una segnale no che è andato su una segnale una volta che ti hanno rubato la password il tuo nome utente possono rubarti tutto quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è cambiare la password e il nome utente possibilmente questo file alla fine basta che batti invio possibilmente entrando sul programma e eh, lo chiude se noi riuscissimo a spostare vabbè torniamo qui noi abbiamo appena visto questo uh, file .pi che uh, poi c'è il mio sito ma dopo volevo far vedere questo qui che non posso uh, scusate, questo qui. questo qui è quello che abbiamo appena visto che lo mettiamo magari qui se almeno è più utile per me per capire dove è l'inquadratura che praticamente questo io non lo posso aprire mi dispiace però ne, se questo video raggiunge i 5 mi piace eh, li raggiunge io vi eh, a fare un file um, un punto .cmd o bat stessa cosa sono ora vi farò vedere solo il codice è molto semplice eh? questo qui perché mi spiego eh, se voi usate log off, dovete poi eh, scegliere l'utente che dovete logottare visto che su questo computer c'è soltanto un utente quindi deve essere obbligatoriamente uno io avevo fatto questo programma perché capita che magari non ho voglia di fare questo Aspettate. sposto l'inquadratura quasi mai non ho mai voglia di fare questo tasto destro chiudi gli sconnetti esci perché io il computer spesso non, lo arresto magari tipo il pomeriggio quando magari non ho niente da fare devo, però poi mm, sto, sto giocando poi devo, non ho voglia di restare il computer per poi accenderlo 5 minuti dopo tempo che vado giù mangio mm, Mangio, faccio tutto quello che devo ehm, il computer non lo spengo, lo lascio acceso magari devi fare qualcosa, faccio esci che mi chiude tutti i programmi come se io lo arrestassi ma resta acceso il computer chiudi tutti i programmi e resta acceso io mh, uso questo programma spesso il problema è che io se lo dovessi adesso aprire per sbaglio la registrazione si interrompe e mi si chiude tutto quindi evitiamo grazie Comunque uno perché è l'unico account che c'è in questo computer e log off perché è il comando che dice fai uscire dal computer cioè fai uscire da tutto ora c'è l'ultimo file questo qui lo mettiamo nel firmware 11 ora stopperò la registrazione resistiamo tutta l'inquadratura e ci rivediamo quando mm, il sito è pronto Ok, lo so che fa proprio schifo, ma ne ho un altro che è su GitHub, che è meglio. Quindi vabbè, eh, ci vediamo quando abbiamo. Quando ho, quando ho finito di sistemare tutto. Rieccomi, ecco, il, ecco questo coso qui pronto. Il mio sito Lo so fa schifo Però è un html Quindi lo so vabbè fa schifo Però vabbè eh, Ora vi faccio vedere anche una roba Se spammo f12 Cioè non è che lo devo spammare però Questo qui è il codice del mio sito <ride> Fa schifo Allora questo qui è il titolo Allora ora vi spiegherò come l'ho programmato Questo qui è il titolo Questo qui Poi uh, qui c'è la descrizione poi devo chiudere un po' qui c'è il, il titolo questo qui sto quello qui che volendo io vabbè posso fare così io ovviamente posso dire <ride> vabbè ok che vabbè io sono un po' mh, cattivo però guardate cosa posso fare io così diventa questo, però ok, chi comunque l'HTML quindi basta che faccio così e torna a posto comunque torniamo all'ispezione del sito, qui a aprire questo che qui è il coso del mio canale YouTube che dice che se tu ci clicchi sopra apri il mio canale YouTube e viene sottolineato e eh, poi qui c'è quello di Instagram e qui c'è quello di non mi ricordo cosa, del canale di musica che è questo qui il link, fammi seguire per favore. Grazie mille. Poi abbiamo qui il non dimenticare di iscriverti al mio canale, attivare, eh, attivare le notifiche per non perderti il nuovo video qui. Chiudi, chiudo come si dice, tutto quello che ho aperto, body, html e abbiamo finito. E vabbè. Questo qui era il mio sito, fa schifo, non so, vediamo un po' cosa faccio qui. Ah qui aspettate, vi faccio vedere una roba, aspettate, se facessi così. Lo so, è un po' da cattivi, però ci sono delle cose che io ci voglio provare. Quindi, quindi, quindi, ci proverò. Allora, mm, qui. ma cavolo ci torno, quindi... E... Se io facessi così, edit... Aspetta, facessi... scusate, eh? Se togliessi questo, questo, questo, questo, questo, questo, ah, prima del... questo... Ma quanto è carino il mio sito? un HTML bianco però basta fare ovviamente a 5 poi che torna a posto e quindi Niente questo qui erano i miei Boh non so nemmeno più come definirli perché aspettate eccolo qui sistemato perché alla fine comunque mh, sono delle cose che alla fine le fai non perché dici ah vabbè ciò voglio oggi mi faccio ma perché vabbè, un po' come svago io lo so, perché alla fine nel senso non, non fa niente e, e per chiudere il video schiaccerò cmd zzp.cmd non posso farlo però se arriviamo no adesso la butto lì se arriviamo a faccio me la voglio essere cattivo a 300 iscritti eh, entro la fine dell'anno del tutto il 2023 quindi vi do il tempo 10 mesi alla fine poco più però vabbè per, fare, per iscrivervi condividete tutti i miei video se arriviamo a 300 iscritti anzi 200 iscritti entro la fine dell'anno io vi creerò un file.cmd.bat ovviamente vi mostrerò il codice per spegnere il computer il, mm, il computer eh, dal file.bat senza quindi fare così adesso faccio vedere io come so. Tasto destro, tasto start, qui e resta evitandolo di fare Secondo quindi niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate condividete se arriviamo a tutti iscritti che vi ho appena detto in poco tempo sappiatelo ci sarà la sorpresa che io vi insegnerò come si fa un file .cmd però io vi insegnerò anche come spegnere il computer quindi ovviamente sarà un file che richiederà ovviamente e i permessi di amministratore quindi eh, ovviamente bisognerà fare tipo così tasto destro oh, aspettate ho su di fatto disastro tasto destro no non sposto spam drive e eh no gli HTML non ce l'hanno qui tasto destro qui ah se magari però prendessi il file esegui come amministratore perché, vabbè, spieghiere il computer comunque di farlo come amministratore lo so che lo puoi fare sempre però, boh niente, spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like, commentate condividete questo quel film di Windows 11 <ride> spero vi piaccia e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao aspettate faccio un finale bellissimo ciao ciao